Salve a tutti. Stamattina, insomma, appunto, c'erano le eh, elezioni provinciali che sono diventate di, eh, di secondo livello, quindi votano i sindaci, i sindaci e i consiglieri. C'è stata un'ottima affluenza. Credo che, però, bisogna. Uh, decidere uh, quello che fare con le province perché uh, sono un ente importante che può essere da collante tra regioni e comuni quindi lasciarle allo stato attuale portano poco e nulla. Quindi uh, speriamo che ci sia da parte del governo un ripensamento per, uh, per quanto riguarda i finanziamenti e le, e le funzionalità della provincia e che a più presto vengano riformate in maniera adeguata.